Con la farfalla potrai montare panna, bianchi d'uovo e tanto altro in modo semplice e veloce. Basta impostare sul display una velocità tra 2 e 4. È così semplice e tutto all'interno del boccale. Ottieni una panna montata alla perfezione con il tuo bimbi. Montare.